Andiamo, continuiamo. Quest'ultimo blocco di 10 minuti uh, con il giornalista Marco Narc Narcisi scusa, che, perché questi nomi italiani, uh, parliamo di informazioni e fake news e il fatto che il web designer non deve essere chiuso nella sua torre d'avorio. Uh, lui ha lasciato la Sicilia per andare in Svizzera per trovare la sua missione nel media e informazione ha lavorato per Tante piccole attività era pagato in natura, posso dirlo o no? Ah, Perché eh, okay, eh, sì, sì. era bottiglia di vino, cene gratis e eh, delle cose. Coordinatore del World Italy, World Milano e anche Lugano Wordpress Meetup. Meet Un applauso per Marco. allora, buongiorno. Chi sono? Io nasco web designer e tramite vari giri sono finito a fare il giornalista. E partendo da una laurea in scienze politiche, quindi praticamente ho fatto il giro. E, è un'identità segreta. Allora, WordPress nasce come, eh, fondamentalmente come piattaforma di blog, quindi in cui uno scrive quello che pensa. Da qui è chiaro che il passare a da scrivere pensiero, opinione, a scrivere i propri articoli e poi a dare notizie è abbastanza immediato, anche perché. Ci sono dei temi che permettono, strutturare esattamente come dei giornali, che permettono di creare abbastanza facilmente un giornale online. E tutti possono farlo. E il problema è proprio questo, che tutti possono farlo. Il bello appunto è che cosa ha dato WordPress al giornalismo, all'informazione e quali sono invece i lati oscuri. Il bello è che possono nascere progetti indipendenti, possono nascere portali di informazione anche locale, adesso farò degli esempi. Il brutto è che purtroppo può essere usato anche da persone che non hanno niente a che fare con il giornalismo e con l'informazione per semplicemente lucrare e monetizzare su, uh, su disinformazione, su complottissimi vari. Non sto neanche a fare esempi perché sappiamo più o meno che tutti di, di che cosa parliamo. I vantaggi di WordPress per il giornalismo, che è open source, che è personalizzabile, che ci un sacco di temi per i giornali e anche... Chi non sa usare, non ha grande dimestichezza, può usarlo. Avevo un collega che non aveva idea di cosa fosse Wordpress e gestiva tranquillamente un portale di notizie senza nessun problema. Cosa, diciamo, i vari campi di utilizzo più frequenti? La versione online di online, quotidiani cartacei, anche noti. Il sito del fatto quotidiano è Wordpress. La Sicilia, un quotidiano siciliano, la voce sono tutti giornali cartacei che hanno un equivalente in, in online fatti in WordPress. O giornali solo online, ma di ambito locale. Lui, lui notizie Barese News, che peraltro ci vengo a dirlo, è stato votato come uno dei dieci siti più affidabili in Italia dal consorzio NewsGuard. Oppure posso lasciare progetti grossi e indipendenti come il Post che è specializzato in approfondimenti, Open, che è il giornale fondato da Enrico Mentana, e anche questo considerato uno dei massimi portali a livello di fact-checking in Italia, oppure realtà come Lettera M, che è un giornale online, solo online di Messina, ma che è specializzato soprattutto non tanto in cronaca locale come tanti, ma in fact checking data giornalismo e inchieste a livello locale. Ed è anche questo fatto, nasce da cinque giornalisti che sono messi insieme e poi finita a produrre un magazine cartaceo dopo. Ma, e questo dedico un po' spazio a questo, c'è un lato scuro, ovvero l'uso distorto dei WordPress per creare siti che sembrano giornali e non lo sono. Bene che ci vada, se siamo fortunati, saranno siti di notizie satiriche, prettamente inventate, chiaramente dichiarate come tali, giusto per ridere. Chiaro che ci sono gli ads, ci sono le pubblicità, anche loro monetizzano, ma non fanno del male a nessuno, a meno che qualcuno non li prenda sul serio, ma fa niente, sono innocui. Ma c'è anche qualcuno che non fa affatto ridere. E parliamo di tutta quella serie di portali che sembrano giornali, ma che non fanno altro che diffondere disinformazione, complottismi vari, a sfondo spesso anche il razzista e discriminatorio. Ce ne sono una quantità infinita, purtroppo. E alcuni l'ho citato: Fox News, Simola Oggi. Sappiamo benissimo cosa fanno: notizie distorte, notizie inventate, foto di un certo contesto spacciate per un altro contesto. Tutto chiaramente con lo scopo unico e soltanto di monetizzare, di fare click, sfruttando chiaramente quello che è il titolo sensazionalistico che ti acchiappa il, il click, è quello che ha anche la tendenza a, a credere a quello a cui vogliamo credere spesso. Perciò come, oh, sto andando in fretta, come possiamo fare a più o meno a renderci conto con chi si abbia a che fare con un, un progetto serio o con un avvelenatore di pozzi? Un progetto serio ci mette la faccia. Noi sappiamo chi sono, chi è il direttore responsabile, chi è l'editore, chi sono i vari capi redattori sono chiaramente indicati nel sito gli articoli sono firmati cosa che nei siti di altro tipo non esiste Quello che, che, cosa che è molto importante perché se io subisco una diffamazione da un giornale importante ho il nome e cognome io so esattamente a catena chi è il responsabile se l'autore è anonimo si risale fino a... in questi siti no, è impossibile bisogna andare a fare proprio una denuncia a, a capire esattamente chi sta dietro, che spesso si, addirittura non si riesce neanche facilmente a rintracciare perché si nascondono abbastanza bene. A livello grafico, chiaramente, chi fa un portale serio, si affida, paga un grafico, paga un designer, usa soprattutto foto pagandole, pagando gli archivi, indicando la fonte, eh, anche per eh, una questione anche di serietà, per avere foto effettivamente... Eh, sempre attualizzate eh, chi usa siti di altro tipo prende foto al web prende template disegnale dal cugino prende foto al web spesso consapevolmente per andarle a porre in contesti che non sono quelli a cui si riferisce eh, la notizia per gente da cui stare molto lontani cioè, eh, a livello di contenuto questo è abbastanza semplice, come ci, come, dove possiamo cominciare a sospettare qualcosa. Se la notizia è troppo eclatante, se è troppo bella per essere vera, probabilmente non lo è. Se eh, sentiamo che quella notizia ci dà ragione, noi siamo effettivamente d'accordo, stiamo attenti perché appunto spesso c'è il bias di conferma, per cui noi tendiamo a dare, a ritenere vero quello che conferma le nostre opinioni e spesso purtroppo anche a condividerlo, tutte le volte che diciamo ecco guarda anche lui la pensa così, anche questo la penso così. La notizia sembra inverosimile, se lo è probabilmente lo è. E soprattutto, questo è un po' più subdolo, se i fatti sono mischiati alle opinioni. Ora apro una piccolissima parentesi. Il giornalismo non è per me solo dare le notizie. C'è la famosa frase se uno ti dice che piove e uno che non piove, tu ti affacci alla finestra e ti dici se piove e vedi se piove. Ma non è solo questo, è, se io voglio questo tipo di notizia, io mi leggo le agenzie di stampa. Il giornalista è quello che ti guarda se piove, ma magari ti spiega anche perché piove, cosa succede se sta piovendo, ti fa un'analisi, anche mettendoci il suo, è legittimo che ci metta il suo. L'importante è sempre che quello che è articolo di commento sia chiaramente marcato come articolo di commento, e nei siti seri è così, si riconosce chiaramente un articolo che è l'opinione dell'autore, da quello che è cronaca, in questo tipo di siti è frullato nello stesso articolo si vede chiaramente il giudizio spesso pesante e discriminatorio di, di, chi, di chi scrive, che in genere non è mai un giornalista professionista. Ci cioè sono nomi abbastanza famosi nel campo, anche in Italia. Eh, potete andare a cercarli poi si, si trovano in giro casi abbastanza famosi di Persona X possessore di 2, 3, 4, 5, 10 siti di questo, sito, di questo tipo oltre che di un BB. quindi WordPress comunque ha dato una grande opportunità al giornalismo, quello che abbiamo visto prima progetti veramente seri e che possono essere fatti anche a costo, non diciamo zero però facilmente è uno strumento potente eh, per dire anche quello che abbiamo da dire. Vogliamo fare un giornale online? Facciamolo, ma con delle regole, quindi, seguendo la deontologia, quindi verificando i fatti, verificando le fonti soprattutto, nel dubbio non pubblicando, se non abbiamo solo intenzione di guadagnare, e se vogliamo raccontare anche la nostra verità, che può essere opinabile, personale, ma basata su fatti, comunque contestabili. E sopra, sta tutta la nostra, quindi fatta è una questione di fra lucrare e informare è una questione di coscienza se ce l'abbiamo. Io ho finito fra 40 secondi e vi ringrazio. Grazie Marco. Piccolo regalo da noi, grazie Marco.